Siamo qui con Daniela Ropelato, professoressa di Scienza Politica all'Istituto Universitario Sofia. Daniela, qual è il contributo di Sofia quest'anno allo Piano Lab? Penso che il contributo che il nostro istituto potrà dare a questa splendida manifestazione si concentrerà, si esprimerà soprattutto nella serata di questa sera in cui. E ci sarà un dialogo proprio qui all'interno dell'auditorio alle 21 con, sul tema di Agostino. Il titolo è Agostino, Agostino di Pona, un'eredità, una risorsa. I protagonisti diciamo così, saranno il nostro preside Piero Coda, teologo, e il filosofo Umberto Galimberti. Eh, certamente una presenza importante di spicco, con il contributo anche degli studenti dell'università. L'altro momento che mi sembra caratterizzante in cui abbiamo cercato di esprimere anche quella che è la nostra esperienza è un momento che si terrà domenica mattina sempre qui all'auditorium sul tema dell'interculturalità proprio perché l'interculturalità direi che è una delle sfide nel contesto attuale e la dimensione interculturale delle relazioni su cui anche Sofia si interroga di più avremo la possibilità di ascoltare su questo un accademico belga che lavora da anni in Italia e che ha una grossa esperienza di questo tema, di questa tematica dentro la dimensione europea, logicamente poi con altri interventi, sempre con lo stile laboratoriale che ci è proprio, in cui sono tutti quanti attori di questi momenti di dialogo insieme. Grazie.